Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial mostrò come realizzare questo semplicissimo smanicato ho deciso di chiamare smanicato tramonto ed è perfetto per essere indossato come lo vedete in questo momento sopra un vestitino o sopra delle camicie infatti non l'ho fatto troppo lungo proprio per questo per quanto riguarda il filato ho utilizzato uno che già conoscete che è quello della mistrico filati linea concerto color con cui ho già realizzato due poncio questa volta invece ho optato per uno smanicato il colore che ho scelto è lo 05 e vi ricordo che ogni gomitolo è da 100 grammi e misura 120 metri per poter realizzare questo smanicato che è una taglia S, io ho utilizzato tre di questi gomitoli, di cui l'ultimo ve lo faccio vedere. Mi è avanzato un pochetto. Quindi, se siete taglia S e volete fare lo smanicato un po' più lungo, non dovete andare a più forza ad acquistare un quarto gomitolo. Potete usare questo e potete aumentare di circa 2-3 cm sia avanti che dietro. Per una taglia M invece vi consiglio 4 gomitoli, per una taglia L 5 gomitoli. Naturalmente dovete comprare un gomitolo se non anche due gomitoli in più se volete fare anche le maniche allo smanicato. Per me è uno smanicato quindi senza maniche. La particolarità di questo smanicato a parte le strisce che sono venute orizzontali che trovo, eh, eh, sì, orizzontali, che trovo molto carine è il fatto che ho fatto anche uno, uno scollo a V qui sul davanti in modo tale da che non mi stringa quando indosso anche delle camicie per quanto riguarda la lavorazione si vanno a fare due pannelli uno dietro e uno avanti stessa misura stesso numero di ferri e l'unica cosa io sul davanti come vi ho detto a un certo punto ho fatto lo scollo a V. io ho fatto poco pronunciato però voi potete farlo anche molto più pronunciato rispetto al mio quindi potete partire da prima farlo ancora più uh, uh, pronunciato quindi che si apre ulteriormente o farlo comunque con le poche diminuzioni che ho fatto io e poi procedere a lavorare dritto. diciamo che questo varia un po a come lo volete fare voi siccome io lo voglio indossare Soprattutto sopra una camicia nera che è lunga, quindi non avevo necessità di farlo smanicare troppo lungo e ha un collo poco pronunciato. Mi va benissimo questo collo che ho fatto, eh, che ho fatto qui. E una volta fatti questi due eh, rettangoli, si vanno a cucire qui di lato e sulle spalle ed è veramente molto semplice, un progetto veramente velocissimo da fare. Io mi sto impegnando su altri progetti, oh, uh, sapete che sto lavorando al cappottino sfiancato. Sto lavorando anche un altro cardigan. Sto lavorando delle maglie, quindi ogni tanto per non lasciare il canale veramente troppo vuoto. Ho deciso comunque di fare qualcosa di veloce e sempre utile. E per me, lo smanicato, come lo vedete, come lo sto usando in questo momento, è sempre qualcosa di utilissimo. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia. Che desiate realizzarla? Se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook, Concentrando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di un e Speruzzare e se avete acquistato il mio stesso filato presso la merceria Coletti o presso il sito Incidentando con i Filati di cui vi lascio un link in descrizione dove troverete sia questo colore che gli altri disponibili potete taggarmi anche su Instagram dove mi troverete sia come Incidentando con i Filati che come Alzafaccio. e noi come sempre ci vediamo qua al prossimo video tutorial Realizzare il nostro smanicato, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistico Filati Linea Concerto Color, il colore che ho scelto io. È lo 05 quello che ha, il, quello che è, diciamo il color amaranto o color mattone, come più eh, preferite. Se ricorderete, io ho già utilizzato questo filato, però per realizzare due ponci. Questa volta ho deciso di fare uno smanicato. Allora, come sempre, lavorerò con i ferri del numero 7 e io andrò a fare due pannelli, uno avanti e uno indietro, che mi serviranno appunto a creare lo smanicato. Per quanto riguarda le maglie da montare, allora in questo caso potete fare due modi: o vi misurate comunque la circonferenza dei fianchi e dei seni, e ehm, in base a quello andate a capire quante maglie mettere. Eh, Facendovi un piccolo campione di 10 maglie per 10 giri, in modo da avere una misura e capire quante maglie andare a mettere. Fate i due pannelli avanti e indietro. Eh, io, per chi ha molto seno, consiglio la, la, la, la, il pannello avanti di andare a montare delle maglie in più rispetto alla parte dietro. Eh, se tipo dovete montare eh, 50 maglie dietro fate 55 maglie avanti in modo tale da avere la parte avanti ancora più larga rispetto alla parte dietro questo perché ha un seno molto grande. Chi invece ha i fianchi larghi, a quel punto vi direi di mettere lo stesso numero avanti e dietro, quindi se dovete arrivare a una circonferenza di uh, non lo so 90 cm e per fare 90 centimetri dovreste arrivare a mettere un totale di 5 um, uh, dovete arrivare a fare quindi 45 cm avanti e 45 cm indietro, andate a montare lo stesso numero di catenelle sia avanti che dietro. Uh, io non avendo diciamo né problemi di seno né problemi di fianchi metterò lo stesso numero avanti e indietro eh, perché questa volta lo farò largo quindi non aderente e andrò a montare 50 maglie eh, sia avanti che dietro naturalmente forse inizio giro eh, inizio video già vi avrò detto quanto mi misura il mio ehm, di larghezza il mio eh, pannello sia avanti che dietro quindi in base ai 50 eh, maglie che ho messo io voi dovreste già capire quanto vi serve maglia andare a mettere in più o in meno a seconda della taglia che dovete fare comunque la lavorazione è semplicissima perché andremo a lavorare sempre giri di uh, maglie a diritto. Per sapete che io quando lavoro questo tipo di filato bouclé non vado a fare un punto particolare perché tanto non si noterebbe. Quindi diciamo che lasciamo che sia il filato eh, quindi la sfumatura del filato a rendere particolare la creazione o il modo in cui si va a cucire. Uh, io realizzerò il pannello dietro tutto sempre a ferri diritti e vi farò sapere quanto eh, alto l'ho fatto. Nella parte avanti farò lo stesso numero di, uh, di maglie però a un certo punto verso l'alto quando mi mancheranno tipo 5 centimetri dividerò la parte per fare un piccolo scollo non so se farò uno scollo a v o uno scollo rotondo deciderò sul da farsi comunque come vi ho detto una volta montate le nostre 50 maglie andiamo a lavorare normalmente quindi andiamo a fare come vi ho detto tutte le maglie a diritto e lavoreremo tutti i ferri sempre in questa maniera lavorando quindi tutte le maglie a diritto io ripeto ho montato 50 maglie e lavorerò sempre a diritto tutte le maglie e tutti i ferri vi dirò alla fine quindi quando ho fatto la parte dietro quanto mi è venuta larga e mi è venuta alta e poi per quanto riguarda la parte avanti andrò a montare lo stesso numero di catenelle però poi a un certo punto vi dirò naturalmente a quanti centimetri mi fermo andrò a fare la divisione per poter creare il collo allora ho terminato il mio primo rettangolo, quindi la parte dietro, e a me mi è venuta larga 41 cm circa, lunga circa 56 cm, e come larghezza e come lunghezza, per me va benissimo. Adesso vado a fare la parte avanti, monterò sempre 50 catenelle, eh, scusate, 50 maglie, lavorerò sempre ferie a diritto. però tipo, arriverò qui, quindi misurerò e vi dirò a quanti centimetri mi sono fermata per dividere e fare lo scollo. Come vi ho detto, non so ancora se farò uno. Uno scollo a V o uno scollo tondo? Penso più uno scollo a V. Uh, comunque, io adesso continuo a lavorare. Poi vi farò sapere appunto quanti centimetri mi sono fermata per creare lo scollo a V. Devo ancora deciderlo se farlo uh, semplice, nel senso se farlo poco pronunciato, o se farlo molto pronunciato. Deciderò comunque uh, lav lavorando come andare a fare poi lo scollo allora sto facendo il secondo pezzo e mi sono fermata a circa 5 cm dall'arrivo adesso io farò il collo a collo a V quindi andrò a fare delle diminuzioni qui all'interno per fare ciò vi dico già che io lavorerò le prime 25 eh, maglie e poi tornerò indietro quindi vi ripeto io adesso ho lavorato mi mancano 5 cm per terminare il eh, mio pezzo avanti però adesso andremo a lavorare separatamente le due parti in modo tale da creare lo scollo a V negli ultimi giri allora come quindi vi ho detto adesso io lavorerò le prime 25 maglie perché io ne ho 50 quindi la metà lavorerò 25 maglie e poi vi farò vedere come continuare la lavorazione è sempre la stessa andiamo sempre a fare maglie tutte a diritto in questa maniera quindi le conterò fino ad arrivare a 25 maglie e poi vi farò vedere come proseguire allora ho lavorato 25 maglie e adesso invece di andare a continuare la lavorazione mi giro con i ferri In modo tale da tornare a lavorare i 25 le 25 maglie e queste 25 maglie di qui che non ho lavorato le lascio in sospeso quindi torno a lavorare le mie prime 25 maglie però vado a fare una diminuzione le faccio in questa maniera prendo due maglie insieme e le lavoro a diritto in questa maniera e poi continua a lavorare normalmente in questo modo io mi troverò non più 25 maglie ma 24 Continuo a lavorare normalmente fino ad arrivare alla fine del mio giro in questa maniera quindi io continuo a lavorare normalmente le mie maglie e ho finito di lavorare anche il secondo giro, ossia quello dove ho fatto le diminuzioni alla fine e ho lavorato normalmente fino alla fine del ferro. Quindi mi giro di nuovo con la lavorazione e vado di nuovo a lavorare le stesse le stesse maglie e questa volta però le lavorerò partendo senza fare diminuzioni, perché io le diminuzioni le devo fare solo all'interno. Quindi continuo a lavorare fino ad arrivare ad avere 22 maglie e le ultime due maglie le lavorerò insieme proprio per creare un'ulteriore diminuzione quindi adesso non lavorate scusate mi sono persa 3 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Oops. eccomi e vedete la ventitresima le 24 maglia e le lavoro insieme quindi prendo il filo e le due maglie contemporaneamente e vado a fare un'altra maglia sola e queste di nuovo non le lavoro le tengo sempre sul ferro se non volete mettere sul ferro potete usare delle lunghe bale io le chiamo le bale da, della nonna però non quelle piccole ma quelle lunghe dove potete mettere le vostre maglie e lavorare se vi sentite più libere in questa maniera ma siccome io devo andare a fare pochi giri per arrivare poi all'altezza desiderata e non ho non, non sono non mi sono passata queste maglie che non lavoro ma le tengo ferme sul ferro tanto non mi stanno dando alcun tipo di problema quindi ho terminato anche il terzo giro mi giro con la lavorazione devo andare a fare il quarto giro e di nuovo ad a fare le mie diminuzioni all'inizio quindi prendo le due maglie le prime due maglie e le lavoro insieme a diritto in questa maniera e poi vado a lavorare le altre maglie normalmente Naturalmente io adesso terminerò il quarto giro, inizierò il quinto giro e andrò a fare di nuovo una diminuzione. Vi dirò alla fine quante volte ho finito il giro, e eh, ho fatto i giri per arrivare poi ad avere i miei 5 cm. Vi ricordo solamente che in questo caso le diminuzioni vanno fatte all'inizio dei ferri pari e alla fine dei ferri dispari. Una volta fatto questo andremo a fare poi la stessa cosa anche da quest'altro lato, rifacciamo prima tutto un ferro senza fare alcun tipo di diminuzioni e poi andremo a fare le diminuzioni, ricordando sempre che le diminuzioni vanno fatte all'interno per creare il collo a V allora io ho terminato con le diminuzioni sono andata a diminuire fino al decimo giro ritrovandomi con 15 maglie, maglie. e poi ho fatto altri uh, dal, ho lavorato senza fare diminuzioni dall'undicesimo fino al dodicesimo uh, fino al tredicesimo giro e ho usato il quattordicesimo giro per chiudere le maglie quindi in totale ho fatto 14 giri: eh, il primo senza diminuzioni, dal 2 al 10 con le diminuzioni e gli ultimi senza diminuzioni. Adesso andrò a fare la stessa cosa qui. Ora, come vi ho detto, io qui avevamo fatto il primo giro senza alcun tipo di diminuzioni, e le diminuzioni le abbiamo fatte all'interno. Quindi adesso mi sposto prima tutte le maglie su quest'altro ferro in modo tale da fare la stessa cosa, poter iniziare il primo giro e arrivare al centro: quindi alla, al centro della maglia senza fare diminuzioni nel primo ferro e dal secondo ferro fare tutte le diminuzioni quindi vedete mi sto passando in questa maniera molto semplice tutte le maglie in quest'altro ferro e poi potrò iniziare a lavorare facendo il primo ferro senza alcun tipo di diminuzione e dal secondo iniziare a fare le nostre diminuzioni come abbiamo fatto prima e Fermandoci sempre almeno io mi fermerò al quattordicesimo giro. Voi naturalmente, in base a quanto lo volete, largo il profondo lo scollo, se qua potete fare invece di arrivare con 15 maglie, volete arrivare con più maglie, decidete un po' voi. L'importante è che alla fine vi trovate con lo stesso tipo di diminuzioni da una parte all'altra. Fatto le diminuzioni andremo a cucire le nostre maniche, scusatemi, le nostre spalle, e vi farò vedere anche poi come cucire lateralmente per creare il nostro smanicato. Allora, io sono andata a cucire quindi poi i bordi, quindi qui alle spalle, non so perché qui sembra che ho fatto delle diminuzioni, ma in realtà non è vero, penso che sia stata eh, la cucitura a far sembrare che ho fatto delle diminuzioni, ma io ho lavorato tutto dritto. E per andare a cucire io ho cucito dal passo verso l'alto per 33 cm Vi ricordo che in totale a me sono 51 cm anche se indossata mi sono accorta che arriva a 53 cm quindi 33 cm di cucitura e ho lasciato qui lo scalfo bello largo perché comunque è uno smanicato quindi non ho bisogno di uno scallo di uno scalfo stretto e come vedete questo è lo scollo a V che si è creato veramente molto bello e molto semplice non farò alcun tipo di bordino quindi il mio smanicato è terminato